Oggi parmigiana di zucchine, veloce, furbissima e deliziosa ricetta di mia mamma e questa sono super onesto, non la abbandonerete più una volta che la provate. Totalmente innamorato di questa parmigiana per il suo sapore, per la sua consistenza, per le, che, per le zucchine sono cotte al punto giusto, sono ancora un po' al dente, hanno, sono ancora, cioè, le, hanno la consistenza però sono cotte e non le dobbiamo neanche cuocere in anticipo. Potete farla anche in realtà in padella se non volete accendere il forno, vi svelo delle tecniche per farla senza glutine, vegetale, insomma è una parmigiana per tutti e dà ed è un ottimo sostituto alla parmigiana classica e vi dirò io non so a me piace non so se dirlo però io sono... Eh, non lo so dipende un po' dai giorni però vabbè in questo periodo mangio più volentieri questa è fantastica e quando mia mamma mi ha lasciato fuori dalla porta perché si raga or covid per la seconda volta non per niente ho questo outfit molto sofisticato in realtà non sto neanche facendo pubblicità perché la Luciana è andata in pensione da un botto quindi ovviamente è l'unico posto in cui posso stare questo è un appartamentino del garage di là dove avrei la dispensa mi sono fatto la camera dove proprio su Instagram faccio vedere tutto dove c'è proprio il materasso così eh, in terra. Nel bagno mi sono piazzato la macchinetta del caffè perché qua non ci stava. Comunque non vedo l'ora di uscire perché ne ho proprio. questo caldo. Poi veramente ne ho piene le albicocche per non dire un'altra parola. Tornando alle zucchine mi sono detto perfetto facciamo questa... Parmigiana e adesso ve la insegno a fare. Sono sicuro che ve ne ehm, innamorerete. Non riesco neanche a parlare, ho tutta la mandibola dura oggi, non so, sto covid, veramente. Durante la spiegazione giriamo la videocamera come ai vecchi tempi. Allora, prima cosa prendiamo le zucchinazze. Ne serviranno un bel po' perché questa, in questa ricetta voi magari avete tante zucchine nel vostro giardino, nell'orto, ve le hanno regalate. Oppure al supermercato costano molto meno rispetto al resto dell'anno e quindi magari ne prendete un pochino di più. Un chilo... E due anche, ok? Dipenderà poi dalla grandezza della vostra teglia. Comunque togliete ovviamente le estremità e le iniziate a tagliare. Le potete tagliare o con la mandolina, scusatemi, con un, così, o con una mandolina, oppure con la fettatrice sarebbe proprio il top, oppure con il coltello. State attenti, per il senso della lunghezza e non troppo grosse. E sale, ok? Mettete proprio il sale sulle zucchine e le lasciate un attimino quei 20 minuti riposare noterete che il sale, no? cosa fa? fa rilasciare dei liquidi e quindi sulle zucchine si formeranno queste goccioline di acqua di vegetazione che poi verranno assorbite ma questa ci pensiamo dopo adesso invece mh, ci occupiamo della besciamella potete farla? come no? mia mamma ogni tanto la fa alle volte non la fa e se non la fa ve lo dico subito al posto della provola o della scamorza eh, oppure del formaggio che volete mette la mozzarella perché la mozzarella essendo essendo un pochino acquosa creerà nella teglia una sorta di composto simil besciamella perché poi vabbè insomma le zucchine poi le infariniamo ok e quindi l'acqua la, la, la, della mozzarella miscelandosi in cottura con la farina creerà una cremina ok però se volete farla, la bisciamella darà un plus alla vostra parmigiana. La potete anche fare senza burro se non volete usarlo, perché magari in estate non vi va di aggiungere troppi grassi. Basterà prendere la farina e mescolarla direttamente nel latte a freddo e poi iniziare a cucinare il tutto eh, a fiamma bassa fino a quando il tutto si addensa, come se fosse una crema, no? Sale e pepe. Nel caso invece della bisciamella classica, lo sapete, burro, farina. Una volta che il roux si chiama così, no? Arrostisce un pochino in padella, aggiungete piano il latte. Io parto sempre dal latte freddo, ne verso piano piano Man mano mescolo e poi ottenete una besciamella fantastica. Siamo già arrivati quasi a fine video perché veramente ormai la preparazione è semplicissima. Tagliate la provola, tagliate il prosciutto cotto, nel caso lo volete usare, ci sta. Nel caso volete invece farla vegetale, ovviamente latte di soia e eh, formaggio o mo mozzarella che si scioglie in cottura. E adesso dobbiamo infarinare, come vi dicevo, le zucchine. Prima le, le asciughiamo con la carta assorbente, le infariniamo, io vi consiglio consiglio se avete tempo di proprio passarle in un piatto che in cui all'interno c'è della farina senza glutine naturalmente usate la farina di, di riso e poi cominciate a fare la vostra stratificazione nella teglia questa è una teglia quella che vedete da 20 x 30 cm, uno strato di besciamella le zucchine naturalmente infarinate sappiate che se le vostre zucchine sono particolarmente grandi che possono essere usate tranquillamente per questa preparazione quindi saranno anche più acquose se sono grandi sullo strato di zucchine anche se sono già state infarinate metteteci proprio una spolveratina di farina perché queste zucchine grosse rilasceranno ancora più acqua in cottura un po di besciamella ora la provola o il formaggio che preferite io uso la provola affumicata ci sta molto bene prosciutto cotto formaggio grana altro strato di zucchine possibilmente alternate proprio la fantasia di stratificazione nel senso se prima la fate orizzontale poi la fate verticale e io ci farei 3-4 strati sicuri in conclusione mi raccomando non metteteci nel prosciutto cotto Né la provola. Ci andrà solamente la besciamella, il formaggio grana e se volete proprio due fiocchettini di burro magari soprattutto se non li avete messi nella besciamella. Adesso andate in forno ma se non volete usare il forno vi faccio vedere una cosa. Prendete una padella e fate la stessa identica cosa Quindi vedete tipo questa qua Ok ci sta Sarebbe proprio top se la aveste così Altrimenti va bene una teglia Una padella insomma tipo eh, non, non il wok per intenderci, Che abbia un fondo piano abbastanza ampio Comunque ci mettete il coperchio E la fate andare a fiamma bassa media Per circa una trentina di minuti Vi consiglio bassa media Perché altrimenti sotto brucia e sopra invece non vi si cuoce Ovviamente non si formerà la crosta Cina sopra ma tutt'al più si forma sotto e comunque il gusto è molto buono perché l'ho ancora fatta me garba parecchio soprattutto quando non volete accendere il forno perché immagino insomma che in alcune zone d'italia ci sia proprio un caldo insopportabile qua ancora ci salviamo però immagino che in altre zone il forno proprio è andato in aspettativa se invece la volete fare in forno 190 gradi preriscaldato forno statico possibilmente zona centrale e la lasciate cuocere per circa 25 30 minuti anche 35 in base a quanto la volete dorata sulla superficie una volta cotta la lasciate magari un attimino intiepidire quei 15 minuti, anche di più se la volete mangiare quasi tiepida e poi la potete servire. Allora amici, cosa mi dite di questa ricettina? Spero tantissimo che ve gusti, ve garbi, fidatevi che merita un batto. Sarà un'ottima idea per Ferragosto sicuramente, sarà un'ottima idea per un weekend, sarà un'ottima idea quando avete delle zucchine e le volete cucinare in un modo spettacolare pratico, goloso questa qua può essere anche un piatto unico e poi in realtà può andare bene adesso per l'estate ma quando volete farvi qualcosa con le zucchine anche durante l'anno sarà top, sarà proprio top. Se vi va di fare questa ricetta, condividete la foto nelle, nelle storie di Instagram o su Facebook, dove preferite insomma, e sappiate che su Instagram trovate anche altre idee, eh, i Reel sono queste ricette molto veloci, i soliti Brinf e qua e altri due video se non li avete ancora visti iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti attivando la campanella rimanete sempre aggiornati sui contenuti e invece qua sotto trovate il collegamento per andare sul blog perché cari miei trovate anche la ricetta scritta con dosi ingredienti e procedimento scritto in modo abbastanza preciso per i miei standard molto preciso e io vi saluto con una fettazza sperando tantissimo di avervi invogliato a farla spaziale come sempre ci vediamo alla prossima eh. ciao